Va bene, confesso, sono nato in Basilicata, sì, la Basilicata esiste, esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata, una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno, una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud, dice la Basilicata la Basilicata è stacca delle sue incongruenze la Basilicata si sta chiedendo perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia ma dateci la nostra fetta di mafia dice la Basilicata la Basilicata è stacca di Cristi che si fermano ai voli per carità un bel libro però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orta comunque grazie Carlo E anche merito tuo la Basilicata ora ha un inno finalmente alzato la testa ha un inno che si è scritto da sola perché la Basilicata senza falsa modestia è una regione che ragiona una regione che compone parole struggenti il lucano medio perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo ma al tempo stesso vuole essere compresa da tutti. Allora ha chiesto a Rocco Papale e Famiglia di tradurre le parole del suo inno. E noi lo faremo. Basilicata dice... Se Cristo si è fermato a Eboli, di chi è la colpa? Certo non è nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con eh, dolci tipici, vino, sembrava Capodanno, ma Cristo non è venuto, non ci ha neanche avvisato, ci siamo rimasti male, abbiamo dovuto buttare tutta la roba, ma anche senza protezione, ci siamo dati da fare e con molta insistenza ne siamo venuti a capo. Ah, vai. Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa dei coe, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, la vimmo preparando una festa grana, grana. Barri, li vine Angeletti, che pari il Capodanno. Cristo non è venuto, una vista di base. Un giamro messo brutto, a roba se e te, ma pur senza protezione, da fena una modella. E dalle, dalle, dalle mo got check okay va, va, va, va, tu che ne sai la vista mai posso le sai la vista mai il Papa si è interessato, ci ha telefonato ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere senza dirgli niente ci siamo fatti buddisti. buddisti Papa si è interessato e non ha telefonato ha detto che stai qui la verità io te, e noi per stare qui per ha aiuto a resistere senza la decenni e non abbiamo fatto buddisti E comunque alla Basilicata non le interessa ad entrare in Europa. Casomai in Asia. Minore. Settima